Vediamo un attimo, ci troviamo in una, un grosso bagno, ok? Probabilmente qua era un bagno adibito a, al pubblico, a lavare i malati quella geggiurata non so cosa sia, probabilmente è qualcosa per uh, aiutarsi a. No, forse è un pezzino scarico. Oh, o non voglio dire cavolate. No, non so cosa sia qualcosa, tipo una caruncola no. Siamo entrati in questo, in questo bagno perché effettivamente prima abbiamo sentito un rumore e. K2. Teresa è particolarmente agitata e mi sta, sta facendo agitare molto anche me. È che avverto qualcosa, capito? Eh, prim, prima cosa. Ah senti che puzza? Oh, sì. Arriva ste, queste folate di puzza di... Boh, mi sembra muffa. Mm. Mm. Puzza però ragazzi, puzza. Posso dirlo, puzza di morto. Mm. No? Non l'ho mai sentito come puzza morto io, sinceramente. Tipo di carogna, dici, tipo di. Sì. Allora, vediamo di capire. Avvicinati a noi. Hai fatto tu quel rumore? Si ho visto. Senti. È un aereo. A me non sembra. Oh, K2. Sei qua con noi? Se sì, accendi le luci fino al rosso. Sei tu che hai fatto muovere quell'oggetto? Se si accent... Sì. Perché l'hai fatto? Volevi che entrassimo in questa stanza? Sei un'entità? Era un sì. corvo? Sei sicuro? Mi sa di sì Continua a brillare, sì Cos'è successo in questa stanza? C'è stata sofferenza qua dentro? Wow, rosso! Ale, ma tu senti adesso che si gela qua dentro? Sì, sì, sì Qualcosa sta cambiando, anche, anche in me Qualcosa sta succedendo Rifai quel rumore di prima, sposta qualcosa, fai cadere qualcosa, facci capire. Fai il rumore che hai fatto prima. Eri ricoverato qui dentro? In questo ospedale? Cos'è questa puzza? Sei morto qui? Sei morta qui? Fa veramente, veramente, veramente freddo adesso, eh. Senti che freddo. Sì, vado rosso, rosso, rosso, rosso. Lo senti anche tu questo freddo? K2, Ale. va di dirci qualcosa chi c'è in questa stanza? Ci hai portato qua dentro, ci hai fatto venire qua in questa stanza, dici perché, siamo qua per ascoltarti, comincia a dirci il tuo nome, chi sei? Che cos'è successo qua dentro? Hai fatto rumore prima? Sei stato tu? Agisci con noi. vero? No? Anche K2 guarda al fermo. Comunque è pazzesco come. Eh, nel momento in cui ti trovi in un, in un posto che sta succedendo qualcosa, che sta per succedere qualcosa a livello di sì, sensazione, sentivo, sensazione cambia, di emozione, veramente? cambia. Cambia il battito del cuore, il respiro, ti senti agitato, cambia effettivamente la, la temperatura, si sente spesso il freddo. Eh, è quello che è successo qua, dopo quel rumore che sentito, la prima cosa è stato un, un tanfo assurdo. Ma quel tappo da dove, da dove è partito? Non, non ho idea, non so a idea. Anche perché era un tappo di qualcosa. che Non capirsi. è caduto ad alto, perché io quando l'ho ho provato, provato a tirarlo, lo, già l'avevo tirato troppo forte e l'ho lasciato soltanto solamente cadere da mm. questa altezza più o meno. Mm. Sì, sì, non sì, sì, forte era diverso. Era, era come forte. Se qualcuno gli avesse dato un calcio... Leggero. Leggero, capito? Sì, ho capito. Proviamo a spostarci, dai. ragazzi abbiamo continuato a insistere nel padiglione ma nulla è cambiato quindi abbiamo deciso di abbandonare il padiglione e di dirigerci verso la chiesa qualcuno di voi la ricorderà perché ci sono altri video sul canale se non l'avete ancora visti andatevi a guardare Comunque, cercheremo di entrare nella chiesa e cercheremo anche di entrare nei sotterranei della chiesa. Cercherò di portare Allen in quella stanza segreta che c'è al di sotto. E Fa freddo. La novità è che forse, forse, faremo la tavola Ouija. In chiesa? Sotto. Ok. Notte fonda. Notte fonda. L'ospedale abbandonato. Ok. Una chiesa. Dai, andiamo fa freddo. Andiamo. dentro a chi è esa tela, sì. Sí. sono dei pezzi di stoffa bruciati English? English. You're okay. not from here, right? What? You're not from the house. Ok? Are you from the house? Ok. So Why you are you Ok. Che you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you solo eh. col cellulare Sai che non sono convinto, volessero fare delle foto e basta Dai, se vieni a una chiesa a fare delle foto Eh Ma magari hanno visto che noi ci fermavamo E sono scappato un con un cellulare vengono a fare le foto eh. Quindi ci siamo arrivati in mano, avanti. Ok Stai facendo delle foto all'altare Però mi dai un attimo la torcia guarda ste panche Non si vede proprio niente, Ale. Sto ancora tremando, ragazzi. La paura seria veramente qua è quella di trovare qualcuno di malintenzionato. C'è qualcuno qui? Hai sentito? C'è qualcuno che vuole comunicare con noi? Pronta un attimo in alto.